Un campo magnetico è una zona dello spazio in cui si manifestano delle forze di tipo magnetico. Un campo magnetico in natura può essere originato fondamentalmente da due situazioni tipiche. Vediamole. Quindi il campo magnetico deriva da due cause fondamentali. La prima sono cariche elettriche in movimento e quindi fondamentalmente una corrente elettrica. L'altra causa del campo magnetico è una causa come dire, intrinseca, intrinseca alle proprietà della, della materia, in particolare delle particelle elementari che la compongono, in particolare ancora gli elettroni, che hanno una disposizione, un orientamento e un, e un modo tale da determinare un campo magnetico. Nel primo caso si parla di elettromagnete. Cioè la generazione di un campo magnetico attraverso una corrente elettrica prende il nome di elettromagnete. Invece, quando si tratta di una proprietà intrinseca della materia, allora si parla di magnete permanente. Queste sono le due cause fondamentali che determinano la formazione di un campo magnetico. Una volta così eh, descritto nell'origine del campo magnetico vediamo come possiamo iniziare a misurarle e attraverso l'uso di quali grandezze. Vediamo un abbiamo detto eh, che il campo magnetico si manifesta sotto forza di una forza magnetica, questa forza magnetica eh, si, si vede espressa se noi poniamo all'interno del campo magnetico delle cariche elettriche in movimento Prendiamo un, consideriamo un sistema cartesiano di riferimento, supponiamo, immaginiamo un tre assi cartesiani che, de che eh, definiscono uno spazio tridimensionale, questo sia l'asse X, questo sia l'asse Y e questo sia l'asse verticale Z. Immaginiamo di avere sul piano xy una carica positiva q questa sia una carica elettrica e supponiamo che questa carica elettrica si stia muovendo all'interno dello spazio nel quale è presente il campo magnetico con una velocità v la velocità v che ovviamente è una grandezza di tipo vettoriale, cioè è caratterizzata da un'intensità, della velocità, una direzione e un verso. Supponiamo che in questo spazio sia presente un campo magnetico che viene identificato, la cui presenza viene identificata da una grandezza di tipo eh, magnetica appunto, che prende il nome di induzione magnetica B. Quindi abbiamo che B è un vettore che prende il nome di induzione magnetica che è la grandezza fondamentale che noi utilizziamo per esprimere il campo magnetico. Eh, L'unità di misura dell'induzione magnetica è il Tesla. indicato con la, con la lettera maiuscola T, quindi poi sia V sia la velocità della carica elettrica e abbiamo detto Q appunto sia una carica elettrica positiva. In queste condizioni, sperimentalmente, si trova che la forza magnetica, chiamiamola FB, la forza magnetica eh, esercitata sulla carica Q che si muove con velocità V all'interno del campo magnetico di induzione B è data dal prodotto vettoriale Q prodotto vettoriale vettor B quindi questa è la forza magnetica esercitata sulla sulla carica elettrica Q essendo un prodotto vettoriale per definirne la direzione, vedete che la forza magnetica è ovviamente anch'essa un vettore è data dal prodotto vettoriale di, della velocità v vettore b in induzione magnetica moltiplicato ancora per lo scalare q quindi la, il valore della quantità di carica q espresso in Coulomb se immaginiamo v e b eh, in questa rappresentazione come giacenti sul piano xy, allora usando la regola della mano destra per determinarne la direzione in cui mettiamo V diventa il dito medio no, scusate il dito indice, quindi partiamo dal, dal primo in corrispondenza del dito medio allora la, la risultante sarà diretta lungo la direzione Z ed è quella identificata dalla posizione del pollice quindi ricordiamoci stiamo usando la regola la mano destra dove il primo vettore è sempre l'indice il secondo vettore presente nel prodotto va sul dito medio risultante la troviamo nella direzione del pollice questa è la definizione appunto di induzione magnetica B o per meglio dire di manifestazione della presenza di un campo magnetico di induzione magnetica B dimostrazione che si effettua con una carica Q di esplorazione, come si dice in questi casi, posta in movimento all'interno del campo e vedendone che questa carica Q subisce una forza, eh, una forza di tipo magnetico la cui intensità, direzione e verso è data dal prodotto vettoriale V vettor B moltiplicato per, per la quantità di carica Q esplorativa.